Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è eh, un glitch dei soldi ragazzi che sta girando da un po' di giorni su, su YouTube diciamo e ho voluto portarlo, ok lo sto portando un pochino in ritardo però meglio tardi che mai insomma, insomma ho avuto pure io altri cazzi da fare per capirsi ragazzi allora eh, in primis per fare questo glitch abbiamo bisogno della base operativa un amico che ci darà una mano e un'auto da duplicare o meglio l'auto che vogliamo duplicare in questo caso io duplico la sultan come avete visto ragazzi in questa base operativa ho solamente sultan e oppressor quindi eh, passiamo all'amico l'amico dovrà andare in un'attività di rockstar possibilmente una missione e quando sarà dentro la missione io qui vi ho fatto vedere un lavoro da titano però qualunque quando sarà dentro la missione dovrà chiudere la sessione noi che saremo nello stesso party con il nostro amico andremo ad unirci allora io questo passaggio ragazzi lo faccio due volte perché ho la connessione un pochino lenta e prima che mi arriva il messaggio ci mette un po' quindi la prima volta lo vado a schippare quando arriva, come vedete è parecchio lento e, eh, rischiaccio due volte il tasto ps e vado a riunirmi e subito accelero come avete visto è più veloce il messaggio accetto tutti quanti i messaggi mi troverò fuori dalla base operativa scenderemo dall'auto ragazzi scenderemo dall'auto per comprovare se eh, l'auto c'è in mappa o meno come vedete l'auto in mappa non c'è è come se non fosse nostra e quindi a questo punto il glitch sta funzionando se invece voi vedete che l'auto in mappa c'è rientrate nella base operativa e rifate il procedimento dopodiché che cosa dovete fare? andate in un garage, quello più vicino a voi entrate nel garage che dovrà pieno, essere pieno o di LGRH8 che sono gratis oppure di faggio ragazzi io ho anche qualche faggio perché stavo provando a farlo diversamente però ho preferito portare questo invece che l'altro e uscite fuori con la faggio o la LG, quello che volete voi come vedete l'auto rimane lì e voi la dovete solamente eh, mettere nel garage ragazzi, non vi chiederà nulla come adesso andremo a vedere e eh, la duplicazione sarà avvenuta, quando entreremo ci sarà un piccolo bug si sdoppieranno le auto e, e avremo diciamo la nostra duplicazione a questo punto io la riprendo per ritornare nella base operativa scusate i tagli però il video era lungo quindi eh, diciamo ci sarà qualche piccolo taglio rientro nella mia base operativa potrei anche rientrare con il veicolo però eh, entro a piedi tranquillamente e eh, a me ragazzi è successa una cosa strana ad alcuni non succede ad alcuni succede allora che cosa è successo ragazzi che quando io rientro nella base operativa la macchina è invisibile non c'è adesso andremo a vedere diciamo che c'è ma non c'è non la vediamo come avete visto non si vede da nessuna parte l'auto quindi che cosa dobbiamo fare basterà dirigerci verso il punto azzurro e fare lo scambio eh, anche con un posto vuoto non, ha... non c'è bisogno come vedete c'è ma non c'è l'auto però al momento in cui gli cambio di posto l'auto torna visibile ragazzi a questo punto ritorniamo nell'auto e ripetiamo il glitch andiamo ad unirci al nostro amico io la prima volta lo schippo il messaggio cioè premo cerchio e la seconda volta lo accetto però faccio questo perché la mia connessione è lenta ragazzi quindi accelero accetto tutti i messaggi allora può capitarvi che vi succeda questo che vi rimanga la schermata nera nessun problema ragazzi non vi allarmate l'importante è che rimanete in questa schermata nera che cosa dovete fare eh, riavviate un'altra volta il party entrate in party fate eh, un'altra un volta tramite party e accettate tutti i messaggi vi ritroverete buggati nuovamente magari buggati diversamente, non si bugga tutte le volte alla stessa maniera scendete dall'auto per comprovare se è invisibile in mappa o meno come ho già detto se la vedete in mappa rientrate nella base operativa e ripetete le glitch. vi dirigete verso il vostro garage uscite con un veicolo ed entrate con la sultan ragazzi io vi lascio al resto del video giusto per farvi vedere come come funziona, però il glitch è semplicissimo si può fare anche con il centro operativo perché stavo provando a farlo con il centro operativo e si può fare anche con il centro operativo però non so se tutti hanno il centro operativo se, se non lo hanno però io suppongo di sì però se volete quello con il centro operativo che magari può risultare anche più rapido sotto certi punti di vista lasciatemelo nei commenti e cercherò di portarvi anche quello del centro operativo ragazzi Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.